Me lo devo. vai ha zero zero zero così non zero così oh, oh oh oh sono uno io che vuole e sei zero <risa> il disco il disco il disco sono anche qua! <ride> e che sia chiaro che c'è luce! C'è luce! C'è luce! Luce è buio! Io, io! Io! Io! Io! Io! Io! Oh! Ma che? Sta calmo! Che che è? spiega per dire che hai capito spiega io sto qua in mezzo sto qua in mezzo oh oh Oh oh, è su, è è su, è su, su, su, su, è su, su, su, su, su, è lo su, su, lo su, io sono su, su, io su, lo Chi tocca? su, su, su, su, su, non vengo, non be. non vengo, non vengo non vengo, vado solo allora mi segue non segue non ti segue sacco di cazzate. <ride> Questa è la parte seria. <ride> a tutti, io a tutti, guarda a tutti, io. mi il capito eccolo qua spiega capito spiega. fammi spiegare fammi parlare sta fermo stai stai stai stai Avete visto un signor killer? Io no Qualcuno che abbia visto un signor killer? Adesso non so bene spiegarvi come sono fatti <coughs> I <Il serial> killer <ride> No me he visto uno. Si no me uno... Si no me he visto una, se la pide. Si la me he visto una, se la pide. Si no me una e tra me stru e tra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 qualcuno ha una banana non le voglio le noccioline non le voglio mi fanno schifo le noccioline Scriffo le noccioline! Piove! Ragazzi, piove! Piove! Piove! Piove! Piove, ragazzi! Siamo Hollywood! Fate sogni tranquilli Siamo a Olli Dormite sereni Siamo a Olli Intrattenete Il vostro silenzio Siamo a Olli